La trasmissione sta per iniziare la trasmissione è iniziata e bene cari amiche ed amici eh, io questa mattina ho fatto un video facendo colazione e voi lo troverete disponibile eh, fra qualche giorno mi sembra qua l'ho scritto E uscirà in data 15 ottobre alle del 2020 alle ore 20.15 il mio video nel quale eh, faccio colazione e parlo del più e del meno soprattutto ringraziando che ho superato i 2000 iscritti ma adesso vi vorrei parlare di un argomento perché con questa telecamera di bassa risoluzione no. oggi voglio parlare la connessione è instabile attendi mentre tentiamo. ogni tanto c'è la connessione instabile Arvi. cultura e di un tema che mi sta a cuore da già da molto tempo tempo le de moschee degli uiguru. Cinese, ma il buddismo hanno di tanti. Buonasera, Conte Rota. Come, come va? Una volta non ero mod, non so, nuovo moderatore, non so che è successo. ecco qua. Stanno distruggendo tutti i tempi nel Tibet, ok. Guru, i cinesi, i comuni che si pensava che non erano questi, o che il comunismo era cambiato dopo la rivoluzione culturale. Io sto bene, grazie, Conte rotta e sono contento che anche tu stai. Dato che ci sono problemi di connessione questo argomento è interessato e sì poi c'è anche il fatto che io utilizzo e si sì, interessante io utilizzo una vecchia webcamera del 99 quindi eh, si vede anche male comunque vi consiglio vivamente di leggere questo libro una strana liberazione di david e vite tibetane nelle mani dei cinesi edito dalla chiara luce edizione ecco che, che spiega che cosa sta succedendo in tibet la distruzione dei tempi eh, il fatto che sterilizzino forzatamente le donne a quanto dicono e che eh, eh, obblighino i religiosi a diventare laici perché per il comunismo le religioni sono l'oppio del popolo certo io in parte condivido ma non credo che si possa eh, imporre l'ateismo alla forza guarda in russia dopo 75 anni di comunismo adesso sono più ortodossi che mai allora le persecuzioni conterota mi dice sembra di aver letto un libro del genere anni fa e eh sì è probabile e questo infatti già anni già qualche anno eh, le persecuzioni contro le minoranze etniche e religiose nella cina comunista sono uguali a quelle che si realizzavano durante. Durante lo stalinismo e durante tutta l'Unione Sovietica, ma nessuno fa niente. Oggigiorno, io sono ho partecipato a delle manifestazioni eh, di fronte all'ambasciata cinese a Roma negli anni 90. Ma oggigiorno, tutta l'industria occidentale, tutti noi consumatori occidentali dipendiamo dall'industria cinese. Quindi le persone invece di andare a manifestare per i diritti umani, soppressi dai comunisti eh, non vedono l'ora che esca un altro cellulare cinese che costerà di meno Poi le autorità cinesi prima incoraggiavano la pratica di Falun Gong, che è una specie di Tai Chi Chuan Fa e di qi Kung, e poi invece hanno iniziato a perseguirlo, soprattutto da quando il leader Li zi ha iniziato a parlare a Tiananmen della libertà politica e contro il comunismo cinese. Questi sono i due libri principali e questo è Li Honzi. falung Falun e il libro della dottrina di Falun Dafa. Certo, si leggono cose incredibili, ma come tutte le religioni anche Falun Gong c'ha cose incredibili. È stato come negli Stati Uniti tutti a lamentarsi contro la guerra nel Golfo, l'intervento in Afghanistan, però poi gli importava di più avere prodotti sotto costo piuttosto che salvare vite umane adesso anche i politici democratici sembrano tanto diversi da da trump ma chissà che faranno più dello stesso all'inizio eh, Hong ronzi dava conferenze Auditori dove c'erano funzionari comunisti della c comunista soldati eh, appartenenti al partito comunista cinese e incoraggiava il partito comunista cinese la pratica di falun gong e adesso invece ci sono delle terribili persecuzioni incarceramento tortura a chi pratica falun gong d'altra parte una dottrina totalitaria come quella comunista cinese ci aveva bisogno di un credo eh, irrazionale come quello di falun gong a parte gli esercizi fisici falun gong è irrazionale ed è una religione diciamo non ha nulla di scientifico mi sono organizzato Non mi sono organizzato perché avrei molti libri da farvi vedere comunque. Tibet, un paese e il suo dramma. Come obbligano i, i bambini tibetani a prendere la cultura comunista cinese? E come ormai i cinesi sono solo 7 milioni in Tibet, anzi meno, e stanno colonizzando il Tibet cinesi comunisti. In pratica non tutti i turisti sanno che se vanno in tibet quelli che trovano nei monasteri sono dei funzionari comunisti cinesi atei non dei veri lama dei veri monaci che a parte ripetere qualche mantra eh, non sanno nulla di buddismo anzi stanno distruggendo i vecchi monasteri e conventi per ricostruire dei monasteri e dei conventi allo stile cinese eh, e stanno imponendo il buddismo cinese in tibet D'altra parte, ogni volta che la Merkel e i capi di Stato occidentali parlavano in Cina dei diritti umani e religiosi degli uiguru musulmani, dei tibetani, di Falun Gong, Falun Dafa, dei Manchu e di altre minorie etniche e religiose, lo facevano più che altro per avere forza contrattuale nei confronti della Cina comunista, non per liberare le persone adesso si è scoperto che gli arabi arabi sauditi emirati arabi si stanno alleando politicamente arabia saudita bahrain a israele perché gli arabi sono semiti come gli israeliani quando a qualcuno gli, lo accusano di essere antisemita quello vuol dire che è anche anti arabo perché gli arabi sono semiti come, come gli ebrei gli unici a non essere semiti sono i popoli sciiti in particolar modo i persi che sono indo europei o ari allora si vede come il fenomeno palestinese dei, dei musulmani e dei cristiani palestinesi ormai non frega più a nessuno i palestinesi sono stati abbandonati da quelli che si dicevano i paladini della causa palestinese gli arabi i magrebini gli egiziani e ormai non frega più nulla di loro sebbene nazioni unite sfuggite dal controllo anglo americano ed israeliano abbiano votato per il riconoscimento della nazione palestinese che Ancora non ha uno stato e nessuno gli appoggia più in seno a Nazioni Unite perché, soprattutto, il blocco arabo. Una volta che è caduto Saddam Hussein Gheddafi e, e ha perso di influenza Bashar al-Assad, il blocco arabo ormai si sta alleando in blocco. Vale la pena dirlo con Israele. Adesso il rischio più forte è una confrontazione tra gli sciti capeggiati da Iran e parte dell'Iraq contro gli arabi eh, sauditi e gli Emirati Arabi che si sono alleati in Israele finché Israele stava in mezzo con il suo deterrente atomico e militare tra i paesi arabi e persia l'ago della bilancia stava equilibrato ma adesso che in pratica tutti i paesi del golfo persico sono passati del golfo del medio oriente sono passati dal lato di israele tutti i paesi antagonisti degli sciiti tutti i paesi musulmani sunniti adesso il rischio che sia inevitabile una confrontazione tra iran paesi sciiti e il blocco che ormai si è creato israele paesi arabi Si stanno alleando tutti con gli israeliani. Alleando. Si sì, allenando anche. Stanno facendo delle prove delle prove militari, delle esercitazioni militari. E si stanno alienando allie, alline, allineando, più che alleando addirittura allineando ciò significa che appoggeranno israele in eventuali operazioni militari contro i profughi palestinesi in libano e, ed espolla ed, ed anche contro la siria ed eventuali incursioni in persia in iran ma voglio dire così come alla comunità internazionale non è mai fregato nulla in realtà dei palestinesi ma hanno utilizzato i palestinesi per fare pressione economica militare politica ed industriale eh, su israele alla comunità internazionale non frega nulla dei tibetani degli abitanti della manciuria e degli uigur musulmani cinesi ma utilizzano queste minoranze e la violazione dei loro diritti solamente per, eh, per per delle contrattazioni di potere ciao camperisti il nonno ormai non cerco di pettinarmi i capelli ormai preferisco averli così allora dicevo abbiamo iniziato parlando dei diritti violati dei tibetani di come ogni giorno distruggano dei conventi dei monasteri che non ci si può fare più nulla ormai eh, si pensava che dopo la rivoluzione culturale il comunismo cinese fosse cambiato invece non è cambiato per nulla qua leggevo in questi giorni un libro mustang ultimo tibet che è un piccolo regno dentro al nepal dove in pratica si conserva intatta in colume la cultura tibetana. Questo libro è edito dalla Corbaccio, scritto da Piero Verni. Io sono stato a una manifestazione Free Tibet che siamo andati a manifestare. Fuori dalla dall'ambasciata cinese a Roma per la liberazione del Tibet, non è cambiato nulla, ma almeno mi sono sentito in pace con me stesso. Caspita, troppa, troppo culturale il tuo canale, mamma mia, ah ah ah. sono più spartano, anche se mi attirano i tuoi discorsi. Ciao notte! Beh, dire che io sono troppo culturale e troppo buono. Comunque, buonanotte, camperisti, il nonno. Io credo che bisogna avere una coscienza, eh, se no che si viva a fare. Io faccio il mio meglio per istruirmi. Come potrai vedere, c'ho tre biblioteche, molti più libri ne avevo in passato. Quante volte... Ho visto il tibet a chiedere la libertà e l'indipendenza della cina da, dalla cina ma i cinesi vogliono tenersela con la forza esatto perché conterota eh, perché a parte che ci sono ingenti risorse eh, nel tibet ma poi perché ha una collocazione strategica pensa a che la cina è in conflitto con l'india perché rivendica dei territori al nord dell'india il tibet può essere un'ottima base di lancio di missili nucleari che eh, già avrebbero eh, in partenza e diciamo se la mettono la base militare ai 3 4 mila metri già è un vantaggio di, di qualche secondo di viaggio di qualche minuto quindi per quello è un luogo dove possono mettere missili a larga agitata grazie eh, conte rota. Eh, io faccio il possibile per parlare di libri quando ci riesco spero di farvi contenti a tutte e tutti voi e mi raccomando, per quanto possibile, condividiate il mio video affinché anche altri possano commentarlo una volta finito, e veramente, io considero che la meditazione, la lettura, la musica possano per lo meno arricchirci interiormente, anche se ho constatato che purtroppo il mondo continua a essere lo stesso, anche se noi leggiamo e che un libro non potrà mai cambiare il mondo perché anche se lo leggono due o tre milioni di persone alla fine il mondo continua a essere lo stesso eh, i politici copriranno sempre le loro fatidiche decisioni e in italia c'erano tante aspettative ha vinto sì il taglio dei rappresentanti politici però bisogna vedere quando lo effettueranno e soprattutto quello che si risparmierà di sicuro lo spenderanno in qualcos'altro? Non vi preoccupate e poi questo cambio non succede subito. Ma le forze politiche devono discutere: come tagliare i rappresentanti politici? Buonanotte, camperisti! Il nonno, come cambiare le, le relazioni di forza? Chi prenderà meno deputati? La maggioranza relativa, la minoranza? Come si stabiliranno queste cose? alla fine io credo che sarà tutto come prima perché alla fine vince sempre la casta politica È quello che, che ci frega a tutti noi credo intanto vediamo tag che io ho installato io ho installato il vidq e quindi mi consiglia ecco qua ho trovato dei tag benissimo così durante la diretta metto metto i tag intanto se mi volete fare delle domande Tibet, Tibetan culture, Tibetan buddhism bellissimo. Sto trovando dei tag. Scusatemi tanto, ma intanto sto taggando il mio video. Ecco qua, vediamo Vajrayana, vediamo un po'. In effetti, il Tibet è un ottimo punto strategico. Esatto, c'è già molte risorse. Poi hanno iniziato a ammazzare gli animali in massa, insomma, a fare dei casini. Dei Per cambiare il mondo bisogna che la gente lo vuole veramente e non sapere solo parlare basta purtroppo nessuno lo vuole anzi stiamo andando verso l'autodistruzione come specie e ognuno pensa a consumare sempre di più È veramente incredibile, ma ci avviamo come pecore al suicidio collettivo. esempio io sto facendo questo video sapete l'energia che si sta bruciando non solo a casa mia ma anche in tutto il mondo è incredibile così metto scusate ma metto i, i tag Adesso così poi mi risparmio. Non ci ho pensato prima. Così faccio tutto uno. Ecco, sto mettendo anche tag. A Lungong persecuzione. comunque eh, aspettate un po', perché devo, devo fare delle cose e adesso vengo che io fino a luna fino a mezzanotte sto con tutto aperto adesso vengo pazientate un po mi fa piacere di trovarvi ancora scusate eh, questa è la bandiera tibetana il paese delle nevi eterne Che il discelo, il, eh, il cambio climatico sta distruggendo, e che molti contestano questo cambio climatico, non so perché è una moda. I presidenti contestano il cambio climatico, ma vi rendete conto? Io ho frequentato un centro, il samantha Badra di Roma, quando si trovava ancora negli anni 90 nella circo, circonvalazione Giallini nicolenze al numero 100. Poi si sono spostati e purtroppo intorno al 2009 è morto il lama, cioè l'abate residente. Eh, sonam Geshe Chanchub, Sonam perché era traduttore di testi. E eh, vediamo Qua. ecco qua sarà un, sarà un po difficile farvi vedere foto questo sono io meditando dovrei fare un video perché fare vedere così le foto questo era il mio maestro cinese per quello che io eh, mi chiamo Sant'En, poi ho aggiunto Chan, però il mio nome buddista è Sant'En. Purtroppo con questa vecchia camera non si vede niente poi non c'è neanche la luce a favore. e qua nell'istituto l'amazon capa no nell'istituto quello era pisa nell'istituto samantha badra di roma nella circonvallazione Gianni Colenza, il numero 100 cercate io adesso stacco buonanotte buonanotte conte rota ecco qua quando ero molto più giovane negli anni novanta poi farò un video se voi volete se lo commentate qui sotto come ero più giovane Con il mio amato lama che poi è morto. Ho visto che siete rimasti in due, due fedelissimi amici io mi devo organizzare perché ultimamente faccio pochi video e poche live però però però vorrei fare le live che faceva mario cercello credo che che faceva delle live monumentali di 5-6 ore in pratica in iniziava la sera alle 8 finiva alle 5-6 del mattino suonava la chitarra si fumava una sigaretta senza dire nulla per un quarto d'ora anzi no tre sigarette perché lui una sigaretta gli durava 30 secondi Anzi, facciamo una cosa bella. Qua che non mi funziona il, il mouse, non seleziona il testo. Copiamo. il brown swear lento si deve ricaricare un macello troppo lento e de devo cambiare computer lo so community Voglio metterlo in community questo video così subito la gente sa se sempre che il mio computer me lo permetta perché è lentissimo, ci occorre un'eternità per fare operazioni. Ecco. Quindi adesso andiamo su Facebook. Niente. Comunque sono rimaste due persone collegate con me qua. Sono contento. A che stai pensando? Sto pensando che pubblico questo. come mi trovo stato d'animo eh, adorabile e così qualcuno che voglia venire da facebook e eh, buddhismo meditazione e arti marziali che è un altro gruppo vediamo stato d'animo felice felice sono felice sono tanto felice di pubblicare e poi nella mia pagina che mi ha aperto mi ha aperto il proprio facebook una pagina che poi dice che commerciale ma insomma io non l'ho mai richiesta che si chiama sante cian mettiamo che Informazioni relative ad aggiornamenti, che c'è aggiornamenti sul Covid questa notizia. Che è una balla. Non metto gli hashtag perché così la gente la gente sa di cosa si tratta, però gli mettiamo tre abbracci. Anche del capitano San T'Engian. Notte conterota. E Sant'En Gian. Ciao eh, zio Spiderman. Eh, vediamo un po' e ti aggiungo come moderatore. Se vuoi mettere dei link, io in pratica ero, avevo iniziato a parlare appunto di come la Cina comunista sta distruggendo i templi nel Tibet e costringendo la gente ad abbandonare la religione mi, plurimillenaria del Tibet. E poi anche il conflitto che la Cina comunista ci ha con Falun Gong, Falun Dafa. Come all'inizio? come all'inizio i cinesi incoraggiassero la pratica di falun gong e lo studio della dottrina falun, eh, falun zuan falun e poi alla fine ci sono state delle persecuzioni comunque ci sono delle denunce internazionali sul fatto che sul fatto che i comunisti cinesi starebbero distruggendo anche le moschee degli Uiguru dei musulmani cinesi di etnia cinese e in pratica hanno finito col distruggere la cultura della Manciuria, della Mongolia interna, perché per esempio stanno sterilizzando donne nella Mongolia interna e distruggendo templi anche lì e nessuno fa nulla, nessuno fa nulla. adesso c'è un po più di luce dalla bajur nessuno fa nulla della comunità internazionale per prevenire tutto questo scempio queste distruzioni questa morte è, è veramente è, incredibile ma sono le cose che, che, che succedono nel mondo allora vediamo di mettere qualche altro hashtag, qualche altro tag Mon... Mongolia, Inner Mongolia, Mongolian, Mongolian Food, e vediamo Eh, consenti la riproduzione della chat dal vivo, consenti incorporamenti, licenza Creative Commons. Eh, la data è oggi. Io vi ricordo. Tanto che sto mettendo dei metadata qua nel mio video, che, eh, che io eh, che vi ricordo che a volte ho dei lapsus e perdo la, la Che se vi interessa un argomento che sto facendo se volete un approfondimento eh, commentate quando ho finito questo video o quando guardate uno dei miei video eh, mi raccomando eh, commentate sotto in modo che io io posso poi eh, fare un altro video su quell'argomento se, se voi volete che io faccia faccia un video su un argomento che vi è piaciuto mi raccomando condividete fate aumentare le visualizzazioni del video e eh, in questo modo io sarò incentivato a fare dei video no io no, non è che posso fare dei video su ogni cosa se non, non seguite quindi ogni volta che vi interessa un argomento commentatelo commentate il video vediamo un po di vediamo lì con sul ma ne... e che non mi scrive C... ne... sì che loro dicono di proteggere ogni identità culturale cinesi ma ma non è così adesso metterò dei tag comunque mi devo documentare per parlare lui gli, gli vediamo un po A difesa degli uigurus musulmani cinesi perseguitati denuncia del vaticano ci sono 56 gruppi etnici dotati di riconoscimento ufficiale quella strana cina islamica l'inferno nei campi il genocidio degli uigurus Cina E la verità, oh, uno non si inventa nulla. Così che, che non piaccia sentirlo, però, a difesa degli uiguri musulmani cinesi perseguitati. Uiguri denuncia di vari leader religiosi un olocausto, ma il papa tace. Città del Vaticano, di fatto, ci sono popoli perseguitati di serie A e altri di serie B. I diritti umani non sempre vengono fatti valere musulmani che in cina vengono vessati e controllati fino ad essere internati in campi di correzione non è passato inosservato finora sulla vicenda il vaticano gli uiguro campi di concentrazione fatta sentire solo due cardinali quello del myanmar e dell'indonesia risulta no sono risultano sono tra i 76 firmatari di una dichiarazione internazionale siglata da diversi leader religiosi tra cui il rappresentante del dalai lama il primate della chiesa britannica rabbini e iman che chiedono di fermare una delle più grandi tragedie umane dai tempi dell'olocausto il potenziale genocidio degli uigur e degli altri musulmani in cina e anche dei buddhisti tibetani Stop uigur genocide, capito: il papa ta il papa tace e chi tace acconsente. ci ha consente stop yogurt genocide il congresso mondiale degli uiguru la coalizione per la risposta al genocidio christian Solidarity Worldwide mettiamo i comunisti cinesi mi ameranno per questo che sto leggendo il congresso mondiale degli uiguru la coalizione per la risposta dal genocidio christian solidarity worldwide e il consiglio dei deputati degli ebrei britannici sono tra i primi gruppi che hanno sottoscritto la dichiarazione il cardinale charles Bo Arcivescovo degli Hanong e presidente della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche di Myanmar e il cardinale Ignatius Shuario, arcivescovo di Jakarta, Indonesia, sono tra coloro che richiedono, che chiedono di agire insieme all'ex arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, l'arcivescovo copto ortodosso di Londra, l'arcivescovo Anga. E los, alcuni dei rabbini più anziani della Gran Bretagna, leader di fede musulmana, il presidente della Buddhist Society UK, il rappresentante del Dalai Lama in Europa e l'amministratore delegato di Humanities UK. Mettiamocelo questo Humanities UK. Vediamo un po'. Abbiamo visto molte persecuzioni e atrocità di massa, queste hanno bisogno della nostra attenzione, ma ce n'è una che... È se permessa di continuare impunemente mette in discussione la volontà della comunità internazionale di difendere i diritti umani universali per tutti la condizione degli uiguru si legge nella dichiarazione dopo l'olocausto il mondo ha detto mai più l'hanno definita una delle più grandi tragedie umane dai tempi dell'olocausto l'incarcerazione di almeno un milione di uigur e di altri musulmani nei campi di prigionia dove si afferma che debbano affrontare la fame la tortura l'omicidio la violenza sessuale il lavoro degli schiavi e l'estrazione forzata degli organi è un potenziale genocidio si afferma nel documento e, e che si fa allora e che si fa Cioè, Auschwitz, nazismo. Qua venti tag di più. Ecco qua, cari amiche ed amici, e grazie per i like. fatto una bella live quando mi si chiudono le finestre ecco. ho messo tutti i tag che potevo mettere ho fatto un'ora e cinque mancano 12 minuti a luna credo se non va male il computer perché ogni tanto mi abbandona siete in due mi spiace lasciarvi ma mi avete accompagnato fino adesso e non voglio farvi fare tardi allora avevo iniziato parlando di come il comunismo cinese continua ad opprimere i cinesi di Falun Gong e i tibetani questa è la bandiera tibetana Falun Gong, che sono degli esercizi tipo Tai Chi Chuan Chi Kung, la prossima volta mi organizzo meglio. Ma ho voluto fare questo video al volo, Zhang Falun. Il libro dottrinario di Falun Gong è molto divertente, anche se alla fine c'è tutte le favole di ogni religione. Ma non vedo perché torturare e togliere gli organi ai prigionieri perché credono in una religione. Poi quelli di Falun Gong, Falun Dafa avevano protestato in Piazza Tiananmen. E voi lo sapete no, della repressione di Piazza Tiananmen che è stato l'equivalente della primavera praga cinese. Quando con i carri armati il regime sovietico ha distrutto, ha spazzato via l'opposizione che poi erano comunisti che a Praga manifestavano per il rinnovamento del comunismo dell'Unione Sovietica e gli hanno spazzati via con i carri armati hanno ammazzato centinaia di persone proprio come in cina in piazza Tiananmen. e quindi ecco qua però per fare un video di buona risoluzione parlare di libri fate farvi vedere i libri purtroppo la mia web camera del 98 non è utile quindi questo è un libro che ho, è un libro e un video che, che ho fatto perché ho avuto tempo di fare questo eh, video qua mustang l'ultimo tibet mi raccomando leggetelo edito dalla corbaccio piero verni un viaggio nel regno del mustang che sta dentro il nepal e che è l'ultima roccaforte della cultura tibetana ancora rimasta intatta dalla modernità e soprattutto dall'invasione del comunismo cinese e niente c'è stato un picco di uno spettatore adesso siete di nuovo in due e vi devo lasciare a malincuore non so quante persone mi abbiano seguito fin qua qua YouTube mi dice che c'ho 5 notifiche. È così lento il mio browser, forse perché c'ho troppe est estensioni, non so. Ah, ecco, old v mi mi dice Mi dice una cosa strana in inglese che non riesco a interpretare, di scusarlo, perché vabbè, e il mio amico musicista. E che gli rispondo. Don... the de a rest bro brother. gli dico che non si preoccupi anche se non ho capito bene che cosa gli era andata male nell'estensione nel... vabbè io di solito metto primo commento primo commento adesso è nulla Allora, ho iniziato questa live già più di un'ora fa. E come dire, ho messo i tag. Mi rimandrebbero nove lettere per. metto. o oh. Aum, vediamo om a che porta, Aum mantra, Aum chanting, ma Aum ce n'ha di più di risultati. E Aum? Sì, e sta bene così. in due grazie per resistere allora mi raccomando quando questo video non sarà più una live commentate qui sotto eh, ditemi cosa ne pensate date like condividete il video iscrivetevi al canale azionate la campanella soprattutto fate clic nei video che vi metterò fra i consigliati e condividete questo video finché anche altri possano dire la loro ogni tanto faccio qualche live ma mi raccomando ci sarà un mio video ecco qua uscirà un altro video di me facendo colazione in data 15 ottobre 2020 ore 2015 non vi perdete quella premier 15 ottobre 2020 adesso veramente sono molto stanco che quasi luna mancano 5 minuti spero che gli argomenti che ho trattato in questo video vi possano interessare ma soprattutto adesso non è che se anche venite in 40 possa ripetere un'ora di video mi spiace lo vorrei però eh, andatevi a vedere quello che ho, che ho trasmesso fino adesso spero che vi piaccia se siete venuti a, a guardare la live in questo momento se invece eh, state vedendo il video dopo che il, l, è finita la live evidentemente avete già visto il video fin dall'inizio per essere arrivati a questo punto allora vi ringrazio a tutte e tutti voi mi raccomando compratevi un liapa mala o un mala un rosario questo è un rosario tibetano perché già queste appendici che servono per contare i giri no però perché recitare mantra fa bene alla salute mentale o mani padme um poi ho dei libri parleremo in un altro momento se vi interessa fatemelo sapere sotto questo video e soprattutto se saranno in molti a guardare questo questa live io parlerò eh, di un argomento che ha a che fare con i mantra, però altrimenti cercherò di, di, di trattare diversi argomenti. Allora vi ringrazio di nuovo e mi raccomando, quando guardate un mio video che vi piace anche del passato, di molti anni fa, commentatelo. In questo modo io so che vi è piaciuto. Ciao ciao.